Dietro Preda è un colpevole, uno dei responsabili della strage di Roma, e, e degli, della strage di Milano e degli attentati di Roma. La notizia, la conferma è arrivata un momento fa qui nella questura di Roma. Dottore ha Parlato, come siete arrivati a una così rapida identificazione dei responsabili? E attraverso un lavoro molto intenso che come lei sa è stato svolto in questi giorni in, da tutti i componenti le questure di Roma e di Milano e dall'arma dei carabinieri. Voi avete avuto subito i primi indizi? Sì, li abbiamo avuti direi dopo qualche ora, quando si è cominciato a delineare un po' più chiaramente la situazione, l'ufficio politico ha, avuto, ha cominciato a individuare qualche elemento, gli elementi che potevano ritenersi responsabili di attentati criminosi come quelli che sono veriti. Ecco, ho voluto iniziare con questa voce molto familiare che potete sentire tutte le sere su Rai 1, vedo più o meno. Era Bruno Vespa che nelle ore immediatamente successive alla strage di Cazza Fontana dà l'annuncio a tutta Italia che è stato individuato il colpevole di questa strage che ha ucciso il 12 dicembre del 69 17 persone, poi vedremo se 18 in realtà, e ha fatto più di 80 feriti. Il colpevole è Pietro Valpreda, è un anarchico, che viene individuato subito dopo la testimonianza di un tassista che lo ha visto andare con una valigetta verso la Banca dell'Agricoltura di Milano dietro il Duomo e quindi il caso è risolto. Sono partito da qua perché stasera vogliamo riflettere anche sul ruolo che ha avuto l'informazione nel costruire un senso a, alle bombe, no? perché la bomba esplode ma dopo il boato cosa resta? Della società. Quello che accade a Piazza Fontana non è che uno dei primi momenti di quella che poi l'Observer, questo giornale inglese, subito dopo definirà la strategia della tensione, strategia della tensione che significa sostanzialmente che ci sono dei poteri che sono ultrastatali, intrastatali, vedremo anche questo dopo come, come definirli, che semiano del terrore per poter destabilizzare il paese, per poi stabilizzarlo a destra. Questo è uno dei frutti avvelenati, soprattutto per il nostro paese, della, della guerra fredda, no? è alta nel 1945, divide in due il mondo, ci sono i comunisti da una parte, gli americani dall'altra e tutti i paesi satelliti e naturalmente la guerra fredda, che a volte è diventata anche calda in diverse parti del mondo, in Europa è stata una una guerra molto sottotraccia che a volte emergeva con bombe, stragi, terrorismo, che era stata soprattutto una guerra psicologica. Basti citare che nel 1965, ovvero quando in Italia c'è un'espansione dei contenuti, delle politiche progressiste, no? dopo tanti anni di CIA anche alleata con, con i missini, si arriva al primo governo di centro-sinistra nel 63 ma soprattutto poi avviene tra il 67 e il 68 l'esplosione dei movimenti sociali, il 68 appunto, e quindi c'è bisogno in qualche misura di eh, tenere bassa questa pulsione del paese a, a progredire, andare avanti e superare certi concetti della società eh, ormai passati. Nel 1965 al Parco dei Principi di Roma si tiene un convegno organizzato dall'Istituto Foglio diretta dell'apparato militare del paese a cui partecipano oltre che generali, grandi capi dell'esercito e delle forze armate, partecipano anche persone del, del neofascismo di organizzazioni neofasciste dell'ordine nuovo ad altre simili partecipano giornalisti e questa è una delle cose più gravi, no? Perché Poi si sa che chi ha nel potere mira a conservarlo, ma per come intendiamo uno stato liberale, il giornalismo, dovrebbe essere il quarto potere, ovvero quel potere che va a controllare gli altri. E noi ci ritroviamo, in questo convegno, direttori di giornali, che se da una parte è scontato vedere il direttore del Borghese, che era un giornale effettivamente di destra, che portava avanti contenuti anticomunisti, eccetera, poi ci accorgiamo che c'erano anche altri giornali più generalisti, diremo oggi, no? c'era il direttore del Messaggero, c'era il direttore della Nazione, Enrico Mattei, omonimo dell'altro Enrico Mattei, persone che eh, dirigevano, che portavano avanti l'opinione pubblica del paese. Tra questi c'era anche Renato Mieli, il padre di Paolo Mieli, che tutti voi vedete ancora oggi in televisione, che ci racconta la storia. E Renato Mieli è un personaggio particolare perché oltre ad essere stato comunista durante la fine della guerra e poi negli anni successivi, dopo i fatti di Ungheria, cambia totalmente campo diventa plantista, lavora per i servizi americani, ma soprattutto per lunghi anni ha diretto l'Ansa. L'Ansa, sapete tutti, è l'agenzia di stampa per eccellenza, quella che decide con i propri contenuti, con le proprie notizie, tutti i giorni qual è l'agenda dell'informazione del Paese. Cioè, le cose che escono sull'Ansa il giorno dopo troveranno maggiore enfasi, maggiore spazio sui giornali. Quindi c'è un'influenza, al uh, di là, dell'influenza diretta che possono avere appunto nei quotidiani come la Nazione, il Messaggero, il Tempo, il Borghese, il Roma, di Napoli, il Giornale d'Italia eccetera, che sono presenti a questo convegno con i loro direttori, anche tutto il resto dell'informazione è comunque sotto scacco in qualche modo. Vedremo anche poi negli anni successivi ad esempio il ruolo che avrà il Corriere della Sera, nello stornare verso destra l'opinione pubblica del paese, quando sarà direttamente nelle mani della P2. Ci troviamo in Italia con un'informazione funzionale alle versioni, perché poi a quel convegno fu deciso di stabilire una sorta di guerra rivoluzionaria in Italia per fermare appunto le politiche progressiste che si stavano eh, instaurando nell'opinione pubblica, con dei mezzi, con una guerra coperta, che significava sostanzialmente mettere delle bombe, molto spesso per spaventare per rompere qualche vetro, per fare qualche botto nel centro delle città o lungo le ferrovie, per deragliare qualche treno periferia, ma a volte ha significato nella storia del nostro paese a partire dalla strage di Piazza Fontana, che poi è successo nel, nel 74 con il treno Italicus, subito prima ci fu la strage di Piazza della Loggia, nell'80 ci fu la strage di Bologna e ultima dice diciamo, una commistione anche con la mafia nell'84 con il treno che esplode nella galleria di Val di Sandro fra Firenze e Bologna. Tutte cose ci ricordiamo benissimo. Poi c'è i Gierrocopili. I di poi ci sono le stragi prettamente mafiose, perlomeno così ce le stanno vendendo da una, da una ventisettina d'anni, diciamo così, ma se noi pensiamo al primo atto eversivo in Italia nel dopoguerra, nella. Nell'Italia Repubblicana è stata la strage di Portella della Ginestra, vedete che forse, forse tutto torna. Ci ritroviamo con Bruno Vespa che racconta al paese che la strage alla Banca dell'Agricoltura è stata compiuta da Pietro Valfredo, un anarchico, un pasoliniano viene definito, cioè qualcuno federasta, qualcuno comunista, qualcuno comunque da mettere fuori dal consenso civile e nelle stesse ore dopo l'arresto di Carlo Alpreta c'è anche, anche una persona che si chiama Giuseppe Pinelli che si suicida, si butta giù dalla, pestura, dalla finestra della questura perché è arrestato e quindi ci sono due colpevoli, cioè uno che viene arrestato e uno che in un impeto forse di eh, senso di colpa decide, vabbè, facciamola finita e buttiamoci di sotto, quindi per l'opinione pubblica italiana c'è una semplificazione enorme di quello che avviene eh, con questa strage, colpevoli sono gli anarchici, colpevoli sono quelli brutti di sinistra e quindi c'è bisogno di più destra, di più ordine, di un governo che sappia tenere salde le redini del paese, che servono leggi più conservative forse rispetto a quelle che piano piano avrebbero in qualche misura segnato gli anni 70, no? noi vedremo come gli anni 70 sono stati gli anni in più interessanti dal punto di vista delle politiche progressiste in Italia aborto, divorzio, eh, riforma della scuola, del carcere l'invenzione del sistema sanitario nazionale la chiusura dei manicomi, i decreti delegati insomma c'è stata un'espansione noi non abbiamo più rivisto e anzi stiamo eh, piano piano a, vedere, a tornare indietro tutto ciò a Giuseppe Pinelli, ferroviere anarchico ucciso innocente nei in locali della questura di Milano il 15 dicembre 1969, gli studenti democratici eh, milanesi, eh, locali della questura di Milano. Il questore di Milano eh, citato anche nella ballata è tale Guida, eh, Guida era il capo del carcere di Ventotene negli anni del regime dove era stato imprigionato anche Sandro Pertini, ed era questore di Milano nel 1969 eh, Sandro Pertini nel decennale della commemorazione nel 79 da Presidente della Repubblica si rifiuterà di dargli la mano però eh, è un dato di fatto che la polizia in quegli anni la magistratura si calcola che tutte le alte cariche della magistratura italiana nel 69 fossero state formate prima del 1944, sotto il regime che l'80% degli altri magistrati avessero lo stesso curriculum però oltre che ferroviere anarchico Pinelli era anche eh, partigiano antifascista, non violento esperantista, pacifista, internazionalista cultore dello spirito critico era contro la società dell'egoismo contro la guerra, per la lotta di classe contro l'individualismo e Clavia io leggendo queste cose sotto padre ho detto che a parte l'esperantista per essere sincero che e con l'omicidio Pinelli è come se avessero ucciso la comunità delle Piagge per la nostra storia di questi anni, per i contenuti che abbiamo portato avanti per le, le lotte quotidiane che produciamo, che sosteniamo che, che vogliamo portare avanti per, per un mondo migliore un mondo più giusto e vorrei chiederti intanto chi era tuo padre dal punto di vista appunto della figlia di Dicia, di tua madre, di tua sorella cosa ha significato per voi avere avuto la fortuna di, di averlo come, come familiare. Poi anche quali sono stati in questi 50 anni le fatiche che avete portato avanti e qual è stato anche il, il supporto de, della società, no? perché se, se per fortuna non c'è stato un colpo di Stato cruento, se per fortuna non siamo in un regime fascista conclamato, se per fortuna tante altre cose del genere... È perché c'è stata anche un'enorme reazione della società civile, dei, dei movimenti, delle persone che vi sono state accanto, che sono state accanto alla, alla democrazia o a quello che pensiamo essere una democrazia. Io credo che l'Italia sia uno di quei paesi si dice spesso la costituzione più bella del mondo perché è antifascista. Quindi, formalmente antifascista, ma eh, fortemente anticomunista nella sostanza, poi questo è, questo è oggettivamente. Quindi vorrei lasciarti al tuo intervento se, se ci puoi raccontare un po' di, di questi 50 anni e delle sofferenze che avete patito ma anche delle cose belle che forse a, avete visto di questo paese che non tutti, tutti i giorni riescono a scorgere grazie eh, buonasera a tutti io sono Claudia, sono la figlia minore di Giuseppe Pinelli e di, e di Licia ho una sorella che si chiama Silvia che ha un anno solo più di me c'è un verso di questa canzone di questa versione che è stata cantata prima o poi qualcosa succede che Pinelli farà ricordare ecco sono 50 anni che portiamo avanti la memoria di una persona che pensavano di avere cancellato uccidendolo. pensavano che nessuno si sarebbe più ricordato di Giuseppe Pinelli e questo è uno dei tanti errori che hanno, che hanno fatto Um, noi siamo finiti all'interno di quella che è stata una strategia che è stata messa in atto nel nostro paese e che tu hai illustrato in, in maniera assolutamente esauriente chiaramente noi viviamo e abbiamo ricostruito quello che è avvenuto nel nostro paese con quello che chiamiamo Sendo del poi con la possibilità da parte degli storici e non solo degli storici che ci sono anche tanti giornalisti che se ne stanno occupando di accedere ai documenti eh, agli archivi digitalizzati, tra l'altro, e alla desegretazione degli atti voluti dal governo Renzi. Quindi, comunque, c'è una quantità di materiali e di documenti che ci permettono di ricostruire in maniera esauriente quello che, quello che è avvenuto. Chiaramente, quello che riguarda noi, come famiglia Pinelli, è qualcosa sì, che riguarda la storia del nostro paese, ma che riguarda una vicenda personale che ci accompagna da 50 anni a questa parte 50 anni chiaramente nella vita di una persona è un arco di tempo importantissimo no? nessuno non do dovrebbe eh, avere il carico e l'onere di portare avanti una testimonianza per 50 anni ricade sempre quasi tutto sulle famiglie nel nostro paese, il nostro paese è eh, la nazione che ha il più alto numero di associazioni familiari delle vittime, perché non sono le istituzioni che cercano una verità e una giustizia per le persone che sono morte per le stragi o in altri eventi pubblici, sono i familiari, familiari delle vittime. Sono i familiari delle vittime anche che si devono impegnare non solo a cercare una giustizia per il proprio caro, ma per rendere un servizio a una comunità più ampia, e quindi noi dobbiamo, all'Associazione dei familiari delle vittime della strage di Piazza della Loggia, quindi alla Casa della Memoria di Brescia, la prima digitalizzazione degli atti dei processi che riguardano la strage di Piazza della Loggia, che hanno fornito un materiale enorme e importantissimo, così come e eh, altre associazioni, l'associazione cioè dei familiari dei viti in Piazza Fontana, no? c'è questa legge che dice che in Italia i materiali dei processi andrebbero distrutti se sono anteriori al 1980, quindi si perde il materiale preziosissimo. Ecco, sono sempre i familiari, associazioni familiari che si devono impegnare per avere una, una giustizia, non è una cosa scontata, la giustizia nei tribunali sicuramente non è uguale. Per tutti e alcuni in quei tribunali non potranno mai entrare, come non è entrato Giuseppe Pinelli, perché tutte le denunce presentate dalla mia famiglia finiranno in archiviazione. Così come eh, non è mai entrato in un'area di tribunale, non si è mai discusso della morte di Carlo Giuliani a Genova, durante il 8 di Genova, sono quelli con gli avvenimenti che si vorrebbe venissero cassati, dimenticati. D'altra parte, se Giuseppe Pinelli non fosse stato un anarchico, se Carlo Giuliani fosse rimasto a casa sua e non avesse partecipato a una manifestazione, sotto sotto ti vengono a dire se la sono cercata. Se la sono cercata in che modo? Impegnandosi, perché non sono persone eccezionali. Cioè, quello che tu hai detto di mio padre è quello che lui era, ma hai detto anche un'altra cosa molto importante. È quello che voi fate sempre. È l'impegno <ride> che viene portato avanti da tante persone che vivono il proprio tempo, che non si girano dall'altra parte, che decidono da che parte stare. E quindi eh, io... Eh, Avevo otto anni quando mio padre è morto e in alcune, per un certo senso io ho dovuto ricostruire quello che è stato mio padre, che cosa abbia rappresentato per chi lo ha incontrato. Ma mio padre non era una persona eccezionale, era una persona che viveva il suo tempo. E questo l'ho raccontato molte volte, no? c'era cioè, una persona che aveva dovuto supplire alle mancanze scolastiche perché aveva lasciato la scuola che era molto giovane per aiutare economicamente la famiglia, succedeva a molti della sua generazione lui era del 1928 ma ehm, che era diventato un autodidatta curioso anche per gli incontri che aveva fatto il suo primo datore di lavoro era un anarchico che ha un bambino di 10 anni da, da, da leggere Bacone vacune e le e quindi si forma, si forma così, si forma leggendo. Tu hai accennato, sei è stata una giovanissima staffetta partigiana a Milano, sceglie, sceglie, sceglie da che parte stare. Sono cose che noi abbiamo ricostruito successivamente però, perché chi ha fatto il partigiano non ne, par non ne ha parlato per anni, chi è stato rinchiuso in un campo di concentramento non ne ha parlato per anni. Quindi l'esperienza della guerra che è, è stata diversa da quella che ha vissuto mia madre perché mio padre è rimasto a Milano ed è diventato una staffetta partigiana tanto che mia nonna non lo trovava più, aveva 13 anni, non lo trovava più, lo va a cercare e viene informata che si era unita a una formazione eh, di partigiani anarchici perché esistevano anche quelli, non c'erano solo i comunisti, c'erano anche gli anarchici. Invece mia madre è assolata a Roma, quindi ha avuto un'esperienza completamente diversa. Parlo di entrambi, perché entrambi comunque... Eh, fanno parte di questa storia della, e di quello che è stata la storia non solo della famiglia Pinelli ma de, di quello che è stato portato avanti come famiglia Pinelli per tutti possiamo dirlo, cioè non è stata una cosa eh, esclusivamente personale e quindi eh, mh, lo studio dell'esperanto sì, rifiuto totale per qualsiasi forma di, di autoritarismo e lo studio dell'esperanto gli ha aperto questa visione ancora di più internazionalista e sicuramente meno, assolutamente non individualista, eh, cosa che hanno cercato poi di affioppargli, no? anarchico individualista. Ecco, non c'era nessuno che avesse una visione meno individualista di lui della, della lotta, del, delle battaglie sociali che venivano eh, portate avanti, no? convinto che l'impegno di ognuno, avrebbe potuto contribuire con quello degli altri a cambiare la società. E quindi sono, sono anni di speranza di profondi cambiamenti sociali. Eh, non sono solo gli anni delle bombe. Le bombe vengono messe perché come blocchi le stanze sociali aumenti il tasso della violenza. Nelle piazze troverai qualcuno che ti risponde e si comincerà ad avere paura. E questa è la strategia che viene portata, portata avanti. Ma gli anni precedenti, a quelli che sono il 1969, che è l'anno dell'autunno caldo e dell'aumento della, della repressione eh, della polizia nelle piazze e eh, degli attentati. Sono, sono, an, sono anni aperti e, e sono anni che coinvolgono tutto il mondo, cioè non che queste lotte si svolgono esclusivamente in Italia. Eh, sono gli anni dei beat, sono gli anni dei provo, sono gli anni in cui ci sono... I movimenti degli studenti, dei giovani no, per l'inizio lo studio, che mettono in crisi e in discussione le regole della famiglia patriarcale, eh, cambiano i costumi, cambia il modo no, di vedere e interpretare la realtà, e aumentano le, le, le lotte all'interno delle fabbriche, dei lavoratori, si cercano di unire questi, questi due mondi. E, mh, I primi cappelloni, io li ho visti in casa. Eh, mia madre eh, quando nasciamo mia sorella ed io lascia il lavoro in ufficio ma prosegue a lavorare a casa lei, quando, eh, lei non è mai stata anarchica lei è sfollata a Roma, si avvicina al partito comunista eh, quando rientra a Milano trova, ehm, si offende a morte perché rifiutandosi di andare a vendere le mimose le danno per la reazionaria e questo la fa chiudere con l'esperienza del partito. Però è, è, è, la visione di Pino e Licia non è proprio completamente identica, hanno dei valori comuni, è, ma Pino è un estroverso, è, comunica con tutti e si confronta con tutti. Licia è una persona più riservata. E, ma a casa nostra, noi abitavamo nel quartiere, eh, nelle case popolari nel quartiere di San Siro a Milano, la porta era sempre aperta, forse succedeva a quell'epoca, non so se era così normale, però la porta era sempre aperta perché innanzitutto noi bambine vivevamo in una casa popolare con uno splendido cortile, che l'ho visto adesso era un buco, ma non importa, chiaramente ne ricordo, invece era un bellissimo cortile, quindi noi eravamo fuori a giocare con gli altri bambini e andavamo avanti e indietro. Mia madre lavorava in casa, lei era da pirografa e quindi trascriveva a macchina i, i lavori dei professori universitari o degli studenti, dei chiesi di degli studenti. Eh, mio padre lavora in eh, ferrovia, eh, capo al manovratore, fa i turni, per cui rientra a casa eh, trova persone che non conosce e mostra questa sua targhetta di legno che si era fatta incidere con scritto io sono un anarchico suscitando così il confronto. Cioè, non dobbiamo essere d'accordo, ma trovano dei temi comuni che sono la non violenza, l'antimilitarismo, la, l'obiezione di coscienza al servizio militare. Tra l'altro ehm, eh, è segnata in una nota dell'Ufficio Affari dei Salvati come l'azione. Eh, il legale di Giuseppe Pinelli, eh, in una nota mh, che è stata pubblicata in un libro, l'Ufficio Affari Riservati dice che eh, Giuseppe Pinelli è da attenzionare perché è pericoloso per l'ordinamento democratico e noi sappiamo adesso perché eh, appunto dalla, DG, dalla desecretazione degli atti eccetera che il nostro telefono era sotto controllo dal 1965, quindi io avevo 4 anni. Il mio padre era completamente incensurato, ma era sottoposto a controllo il telefono e, ed era segnalato come tutti quelli che partecipavano alle manifestazioni. E questa è la dicedunga di questo eh, strascico dal ventennio fascista che ci siamo portati nella democrazia, tra virgolette, che è fragilissima, che si è creata subito dopo. Ehm... In questa nota si, si legge Giuseppe Pinelli è pericoloso specificare i motivi, ehm, si occupa di non violenza, di antimilitarismo e di obiezioni di coscienza servizio militare, ha eh, molto ascendente tra i giovani della sua, de, no, del suo partito, perché evidentemente non sanno distinguere tra un partito e un movimento, e il terzo motivo è partecipa a quasi tutte le manifestazioni di piazza questo è il motivo per cui Giuseppe Pinelli era da tenere sotto controllo ecco um, Pino è una persona che fa e, e il mondo entra in casa per me è normale sentire e discutere di politica è normale eh, che mio padre si metta a preparare il risotto per tutti quando torna a casa e trova persone che invita a pranzo um, mia madre appunto lavora in casa, eh, in casa non ci sono divisioni di ruoli, ecco qualcuno mi ha detto che ah, non era normale per l'epoca. La mia famiglia era così, cioè mio padre ci veniva a prendere a scuola e ci portava a prendere il gelato o al giostro, mia madre ci veniva a prendere a scuola e si tornava a casa, perché comunque aveva da fare poi dopo. <ride> e era, un modo, era un modo di vivere, quindi ci sono una casa molto aperta i primi capelloni cioè i capelli che si allungano le barbe che si allungano le gonne che si accorciano li ho visti in casa uh, questi che arrivavano questi mantelloni e, ecco devo dire che mia madre era un attimino più diffidente non è che proprio le piacessero <ride> tutti e Pino invece, invece trovava del buono in qualsiasi essere umano e quindi nel momento in cui nel 1969, quando, ehm, quando aumenta il tentativo di repressione dei movimenti popolari e scoppiano le bombe, vengono arrestati dei giovani per degli attentati precedenti alla strage di Piazza Fontana e alcuni di loro sono anarchici che hanno una visione dell'anarchia diversa dalla sua, lui comunque si attiva. Questi giovani sono innocenti e lui attiva insieme ad altri compagni la Croce Nera Anarchica, una struttura di solidarietà internazionale che si era creata durante la guerra civile spagnola del 1936 per i perseguitati politici. E attraverso la Croce Nera Anarchica da, riesce a procurare l'assistenza legale a questi giovani in via libri, in via lettere, in via pacchi di solidarietà. Questi ragazzi si faranno da innocenti più di 18 mesi di carcere e responsabili di quegli attentati precedenti all'assaggio di Piazza Fontana, perché l'assaggio di Piazza Fontana è l'assaggio che farà i morti, ma nel 25 aprile del 1969 è scoppiata una bomba alla fiera Campionata di Milano, quella sera scoppia un'altra bomba alla stazione centrale dell'ufficio Cambi, nel agosto del 1969 ci sono 10 bombe su 10 treni, responsabili di questi attentati sono i antifascisti veneti Freda e Ventura. Il processo ha avuto una storia infinita di Piazza Fontana, no? perché è partito a Milano, si è spostato a Roma, è andato a Catanzaro, Bari, voleva tentare in qualche modo di allontanare i milanesi dal processo che, che coinvolgeva, che coinvolgeva tutti, perché chiunque poteva essere in quel momento in Piazza Fontana. I responsabili, dicevi tu giustamente, sono Fred e Ventura, che però non sono stati condannati perché erano già cioè, stati di, assolti. Dovegli attentati precedenti? Passi, sì, sì, alla io sono piastro passato piastro. Alla, alla strage. E Carlo Digilio invece viene, che, che è quello che porta l'esplosivo da una base americana tedesca, e lui lavorava per i servizi americani viene definito responsabile appunto della strage di Piazza Fontana, nero su bianco, anche se, Beh, eh, anche se eh, appunto nel 2005 c'è questa assoluzione generale con le vittime della strage che vengono costrette a pagare le, le spese processuali. E però resta fuori da tutto ciò, e tu ne hai, hai accennato prima, il responsabile o il responsabile della morte di tuo padre, no? perché la diciottesima vittima della strage è tuo padre ma non, non si è voluto approfondire, non si è voluto fare dietro che era molto direttamente, chi ha ucciso suo padre. Allora, il discorso è che il Piazza Fontana con Pinelli non c'entra, nel senso che le cose proseguono per binari paralleli. E noi incontriamo i familiari delle vittime di Piazza Fontana il 9 maggio del 2009, quindi dopo 40 anni, non li avevamo mai incontrati prima. E questa la dice lunga sul percorso che abbiamo dovuto fare e portare avanti. Il processo per Piazza Fontana è estremamente complesso. I tribunali comunque hanno, uh, hanno lavorato. Però il processo per Piazza Fontana, che comincia nel 1972, vede imputati esclusivamente gli anarchici: perché la di Milano continua a portare avanti le accuse nei confronti degli anarchici, non nei confronti di Giuseppe Pinedi. Noi sappiamo che comunque eh, la Questione di Milano continuerà a indagare su eh, Pino cercando di addebitargli qualsiasi tipo di responsabilità che vada a supportare la loro versione dei fatti e quindi il suicidio e non troveranno nulla piuttosto cercando di addebitargli gli attentati sui treni essendo lui un ferroviere si faranno consegnare infatti da mia madre il libretto ferroviario perché se sei un ferroviere puoi compiere gli attentati sui treni ma chiaramente senza pagare il biglietto del treno non devi segnarlo sul libretto con cui eh, chilometrico con cui mio padre eh, viaggiava nelle ferrovie. Quindi nel 1972 si apre il processo a Milano e gli imputati sono gli anarchici, questo malgrado eh, i magistrati veneti abbiano già ascoltato questo professore di francese Lorenzone Amico di Ventura che, che aveva eh, riportato le confidenze che aveva ricevuto da Ventura. Eh, fondatore, uno dei fondatori di Ordine Nuovo Veneto. Eh, gli avvocati dei familiari delle vittime di Piazza Fontana sono fascisti e continueranno per anni a portare avanti le accuse agli anarchici. Il processo da Milano viene spostato a Roma, da Roma perché l'ultimo attentato, quel giorno il 12 dicembre, gli attentati furono 5. No? e l'ultimo attentato, la bomba, era scoppiata a Roma. Da Roma però per incompetenza territoriale il processo viene rimandato a Milano e da Milano per motivi di ordine pubblico il processo viene spostato a Catanzaro, 1.300 km di distanza. Probabilmente pensavano di ehm, affossare tutto, Tra il tratto del Tribunale di Catanzaro non era attrezzato per eh, ricevere un processo di questa importanza, tanto che devono affittare una palestra, in cima alla collina fuori città, perché non, il tribunale non è abbastanza capiente per, per questo tipo di processo. Però il tribunale di Catanzaro lavora e per la prima volta um, vengono riuniti i due filoni d'indagine, quello contro i nazifascisti veneti e quello contro gli anarchici. E questo nel tempo vedrà uscire le scena gli anarchici e una prima condanna nel 1979 nei confronti di Fredi Ventura che scapperanno all'estero aiutati dai servizi segreti italiani, quindi non esistono i servizi segreti deviati, quando parliamo di servizi segreti non parliamo dello Stato, come succederà ad altri personaggi implicati in questa, in questa faccenda. Durante il processo di Catanzaro emergono le responsabilità dei servizi segreti e quindi queste figure tipo Giannettini, no? giornalista che faceva parte dei servizi segreti, e una sfilata dei politici e loro non ricordo. Come giustamente ricordavi tu, il processo si conclude definitivamente nel 2005, quindi comunque ci sono stati anni di processi e non è stato tutto inutile, perché è, è proprio dalle carte di quei processi che possiamo dire che la verità su Piazza Fontana c'è. La responsabilità uh, penale è individuale. E il Tribunale ha uh, deciso che non aveva abbastanza prove per condannare, così pur riconoscendo l'attendibilità di Digidio, che poi ha avuto un ictus per cui è caduto in contraddizione. Quindi ci sono stati eh, degli ostacoli, questo non per giustificare la magistratura, eh, ma solo per dire perché sono arrivati a questo tipo di sentenza. Individuano comunque la matrice nazifascista della strage, questo già è importantissimo. Considera che fino a dieci anni fa, in un'occasione pubblica come questa, io non avrei potuto dire che la strage di Piazza Fontana era una strage eh, antifascista e che è responsabile dell'ordine di nuovo. Cioè ci rendiamo tutti conto ovvero, del lungo percorso che, che ci è venuto. Vengo individuati in quella, in quella sentenza nel 2005 come responsabili materiali degli attentati Fred e Ventura ma non più processabile perché è già assolti i eh, procedimenti. Tra l'altro è un passaggio un po' particolare, considerando che Freddi Ventura non erano neanche indagati, non erano tra gli imputati di quel processo. E I familiari delle vittime di Piazza Fontana vengono condannati al pagamento delle spese processuali, come poi succederà anche ai familiari delle vittime della strage di Piazza della Loggia, perché non è, quello che ho detto prima, non sono le istituzioni, non è lo Stato che cerca verità e giustizia sono i familiari, nel momento in cui lo Stato non vuole e fa di tutto per depistare non prenderà mai le sue responsabilità e sarai tu come familiare a dover pagare dopodiché c'è un minimo di vergogna per cui intervengono altre eh, entità sì, esatto, per, certo. per ovviare a questo inconveniente per quanto riguarda Pinedi non c'è mai stato un processo cioè l'unico processo in cui si è parlato della morte di mio padre fu quello intentato dal commissario Calabresi contro lotta continua che era un movimento della sinistra extra parlamentare dell'epoca che fece una campagna violentissima contro il commissario Calabresi indicandolo come l'assassino di Giuseppe Pinelli. Il commissario Calabresi, allora tutti presenti in questura quella notte, noi adesso sappiamo appunto con la desecretazione degli atti e con l'accesso agli archivi che non c'erano solo appartenenti alla questura di Milano, cosa che si era sempre sospettata ma adesso ci sono i documenti che lo, che lo dimostrano, ma c'erano eh, i membri dei servizi segreti sì. e, romani tra l'altro eh, a capo di questo manipolo di persone eh, dell'ufficio affari riservati presenti in questo raccogliano notte c'era questo russo russomanno che non solo era un fascista come Marcello Guida quindi erano passati 24 anni dalla fine della guerra ma Rustomanno eh, quando era accaduto il fascismo del 1943, e, e si era arruolato con le SS, quindi era un nazista. E nel 1969 era, eh, eh, era il, la seconda figura di riferimento dell'ufficio Affari riservati. Sono pagine del nostro paese che insomma, pesano parecchio su quello che si è formato. Processo calabresi, tutti presenti in quest'ora quella notte, sono stati promossi e trasferiti in altre sedi. L'unico che è stato lasciato a Milano è stato il commissario Calabresi, a fungere da capo espiatorio per loro. Quando vuole mio padre, nella notte tra il 15 e il 16 dicembre, nel corso dell'interrogatorio, immediatamente la questura di Milano indice una conferenza stampa. Anzi, mia madre, quando verrà avvisata dai giornalisti, quando telefonerà in questura, e chiederà perché non è stata avvertita, si sentirà rispondere dal commissario Calabrese, ma sa signora, abbiamo tanto da fare. Ecco, la, la questione di Milano indice immediatamente una conferenza stampa, in cui il Questore di Milano, quel Marcello Guida, dirà che mio padre si è suicidato a dimostrazione della sua colpevolezza. E alla giornalista Camilla Cederna, perché qui parliamo anche del ruolo della stampa, Uh, dirà uh, le giuro non l'abbiamo ucciso noi si è gettato al grido è la fine dell'anarchia se fosse stato un anarchico avrei fatto lo stesso tutte schifose menzogne di cui mai nessuno verrà chiamato a rispondere ma immediatamente il questore di Milano Marcello Rida presente a quella conferenza stampa c'è il capo dell'ufficio politico il dottor Allegra, per la parola di Igos e il commissario Calabresi indica nel commissario Calabresi il responsabile del fermo e il responsabile dell'interrogatorio quella notte e su alla stanza da cui è precipitato mio padre, quindi viene immediatamente usato come capo espiatorio. Calabresi proverà per tre volte a denunciare lotta continua e quando glielo permetteranno lo lasceranno completamente da solo. Il processo che si apre diventa eh, molto rapidamente un processo eh, sulla morte di Giuseppe Pinelli. Il giudice interrompe uno dei poliziotti interrogati dicendogli: eh, Lei sta parlando troppo, si attenga alle deposizioni che avete rilasciato dal suo tempo. Quando viene chiesta dagli avvocati di Pio Baldetti, che era il direttore responsabile del settimanale Lotta Continua, del giornale Lotta Continua, non mi ricordo se fosse settimanale, e quando viene chiesta la risumazione del corpo di mio padre per fare una vera autopsia con dei periti di parte, l'avvocato di Calabresi ricusa il giudice, dice che il giudice ha già deciso la sentenza e quindi il processo si blocca. E quando il processo si riaprirà il commissario Calabresi è stato ucciso il 17 maggio del 1972, tutte le denunce che vengono presentate dalla mia famiglia, quindi quel processo lì si blocca, le, tutte le denunce presentate dalla mia famiglia, quindi io ho 8 anni all'epoca e mia sorella ne ha 9, quindi parlo della mia famiglia ma mia madre che si fa carico di, di tutto, mia madre dice, sta bene grazie a 92 anni, vi saluto a tutti, <ride> tocchiamo legno, Finiscono in archiviazione, cioè non si può parlare della morte di Giuseppe Pinelli in un'area di tribunale, quindi immediatamente la versione è quella di suicidio. La seconda archiviazione è per morte accidentale, da cui Dario Folta darà il titolo della sua opera teatrale Morte Accidentale di un Anarchico e poi definitivamente verrà archiviata da un giudice democratico, il giudice d'Ambrosio, quindi mia madre, mia madre la mia famiglia presenta una ulteriore denuncia. Che viene accolta dal procuratore generale di Milano Bianchi De Spinosa e la denuncia è per eh, sequestro di persona, mio padre viene trattenuto illegalmente in questura per oltre 72 ore, il fermo avrebbe potuto durare al massimo 48 ore, nessuno verrà chiamato a rispondere neanche di questo, sequestro di persona, eh, abuso d'autorità, abuso di eh, ufficio. I maltrattamenti, non c'è una legge contro la tortura. Il procuratore Bianchi di Espinosa accoglie la denuncia e affida l'inchiesta a questo giovane magistrato, il giudice Gerardo D'Ambrosio, un magistrato che poi condurrà delle inchieste importanti sia per Piazza Fontana che successivamente per Mani Pulite. È il primo magistrato a uscire sul luogo dove è morto mio padre, quando muore qualcuno, il magistrato di turno, deve uscire immediatamente. Nel caso di eh, Pinelli non è uscito nessuno, d'altra parte era morto un ferroviere, un anarchico. Un no? giudice disse a mia madre, non pensavamo che un anarchico avesse tanti amici, cioè non pensavano che avrebbe suscitato la morte di un ferroviere anarchico, quello che dicevi tu, l'indignazione di una società civile che non ha accettato le versioni ufficiali e che ha portato avanti una durissima battaglia per, per una verità storica su quanto avvenuto. Il giudice d'Ambrosio quindi è il primo magistrato che fa rilevamenti nel cortile della questura e li fa a tre anni dalla morte. E si fa costruire da Carlo Rambaldi, famoso perché ha costruito il T, un manichino che riproduceva la corporatura e la statura di mio padre e fa delle prove di caduta dalla, dalla finestra. Ma Bianche di Espinosa muore. Gerardo D'Ambrosio, che non ha potuto usare né polizia né carabinieri, che aveva dovuto usare la Guardia di Finanza per, i suoi, per le sue ricostruzioni, si trova con questo lumicino, si vede portare via l'indagine su Piazza Fontana e non avrebbe continuato a fare una carriera né in magistratura né in politica come fece. Se non se non archiviando e quindi, e quindi archivia, archivia escludendo il suicidio, ma escludendo anche l'omicidio. Mio padre è precipita dalla finestra nel corso di un interrogatorio con almeno cinque persone presenti in quella stanza. In quella sentenza si legge anche che secondo il giudice D'Ambrosio in quel momento il commissario Calabresi è uscito dalla stanza cosa che viene smentita dall'unica persona eh, ancora in attesa di essere interrogato eh, Pasquale Vali Tutti che in questi 50 anni ha sempre dato la stessa versione e cioè che Calabresi da quella stanza non è mai uscito che era un altro arrestato, eh arrestato no, era erano erano un altro tutti fermato, fermato nella stanza dopo 48 ore il ferro doveva trasformarsi sì. o in un arresto o in un rilascio ecco cioè, nel caso di mio padre non si è trasformato D'Ambrosio si inventa questa categoria del Allora, D'Ambrosio dice che Giuseppe Pinelli, sottoposto a fermo illegale, sottoposto a maltrattamenti, sottoposto a privazione di cibo e di sonno, quindi aveva fatto la notte tra l'11 e il 12 dicembre, quindi aveva dormito 4 ore, e siamo alla nella notte tra il 15 e il 16 dicembre, presumibilmente, sottoposto a queste condizioni, può essersi sentito male. Anzi, per il giudice D'Ambrodo si è sentito male, una versione che non abbiamo mai trovato in nessuna delle deposizioni rilasciate dai poliziotti. ma è precipitato da una finestra nel corso di un interrogatorio, per cui il suo sentirsi male non lo ha fatto accasciare come sarebbe stato normale, ma ha provocato un. Spazio. No, sì, un'alterazione del centro di equilibrio che ha comportato un ribaltamento. Dalla finestra. Insomma, il primo caso di malore attivo esatto. della storia della medicina legale non si trova né prima né dopo. Quindi, noi oggi sappiamo i nomi di queste cinque persone che presumibilmente. Allora, hanno... noi sappiamo che le responsabilità sono sicuramente individuali di persone che erano all'interno di quella stanza, ma sappiamo che le responsabilità sono di tutti quelli che erano presenti in quest'ora quella notte e di tutti quelli che hanno fatto sì che un innocente venisse. Eh, anzi seguisse la volante della polizia con il suo motorino per degli accertamenti in questura e che si è visto sottrarre questa persona tutti i suoi diritti nel momento in cui è entrato in quella questura e di tutto quel sistema che ha fatto sì che non solo ehm, ci siano stati degli enormi epistaggi ma che ha fatto in modo che si coprisse e che non si arrivasse mai a una verità e ci ha fatto rimbalzare per 50 anni contro un muro di gomma, quindi le responsabilità sono estese il commissario Calabresi dentro o fuori la stanza questa cosa cambia poco, faceva parte di quel sistema se è uscito dalla stanza sapeva in che mani lo lasciava, in una situazione così verticistica come sono le forze di polizia, era lui il responsabile di quello che avveniva in quella stanza. Quelli che erano nella stanza erano conosciuti come picchiatori della questura. Ci sono ancora due persone vive, quello che era il tenente dei Carabinieri Lograno e quello che era Palla del commissario Calabrese, che era questo Panessa, che era conosciuto come un picchiatore. Entrambi si rifiutano tuttora di parlare e dicono che si attengono alle deposizioni che avevano rilasciato a suo tempo e quindi chi devono ancora coprire. Ecco, Giuseppe Pinelli gli è rimasto una bella spina nel, nel fianco, no? pensavano veramente che eh, sarebbe stato dimenticato e cancellato. Quello che è avvenuto a, a mio padre avrebbe potuto capitare a chiunque. In questo caso è successo a lui perché era un anarchico, perché sono andati a prendere gli anarchici, perché mio padre era una persona conosciuta all'interno del movimento anarchico ma evidentemente quelli che sono i verbali della polizia sono troppo ardi per ricavare quella che è la vita di una persona, la sua storia, i suoi effetti, i suoi amici, i suoi valori e questo gli si è ritorto contro ed è l'unica giustizia che Giuseppe Pinelli abbia mai avuto. Grazie Claudio. tanti casi di questi anni, da caso Cucchi, Magherini eccetera, mi viene in mente il video uscito due giorni fa dalla caserma dei Carabinieri di Roma, dove è stato fermato l'americano che avrebbe ucciso il carabiniere Rega, qui è stata privata ogni dignità, è stato bendato, è stato sfottuto, è stato ripreso dalla telecamera, come se questa impunità dell'istituzione del potere fosse infinita, al di là dei contesti che stiamo analizzando stasera con Donatella della Porta che è una delle massime esperte e studiose di, di movimenti politici di terrorismo di, insomma, di queste brutte cose che tu analizzi ormai da tanti anni io vorrei far, fare una domanda secca che farò fra qualche secondo ma chiedendoti anche una riflessione tu ne avevi accennato un po' prima no, sui servizi deviati il doppio Stato eccetera e la strage di Stato che viene usata anche dai fascisti ora come definizione no? e una riflessione su questi termini che ormai sono diventati luoghi comuni ti chiedo quanto corrispondano alla realtà e poi anche guardando a come diceva il signore prima allo stracico che c'è stato con le stragi mafiose del 92-93 noi non abbiamo più una strage in questo paese dal 93 dal momento in cui eh, nasce la seconda repubblica, c'è cioè Berlusconi al comando, le politiche liberiste si impongono, c'è cioè la pacificazione voluta da Violante con i ragazzi di Salò per sdoganare a vicenda a PC e MSI per un governo nella seconda repubblica. La domanda secca è: ne siamo fuori? Domanda difficile: eh, la strage di Piazza Fontana è sicuramente un evento eh, drammatico che ha un effetto immediato sulle cose brutte di cui mi sono occupata ma anche sulle cose belle perché appunto i movimenti sociali eh, in quel periodo erano movimenti anche di grande speranza e nelle parole delle canzoni che sono state menzionate c'era eh, la speranza di un futuro migliore ehm, e che, che questo futuro migliore non sarebbe stato lontano nel tempo ma molto vicino. Eh, piazza Fontana rispetto a questi movimenti eh, ha rappresentato un'eredità pesante e duratura, perché io mi ricordo eh, avevo 14 anni nel 12 dicembre del 69 in Sicilia al, eh, al ginnasio, da allora ogni 12 dicembre ci sono state le manifestazioni di piazza di tutti gli studenti e ogni 12 dicembre che passava eh, le manifestazioni diventavano um, più radicali, eh, c'era eh, anche una eh, maggiore percezione di una polarizzazione all'interno della società e si riducevano anche eh, le alleanze, il sostegno, eh, che anche eh, rientra nella risposta alla domanda che mi avevi fatto. Quindi piazza, eh, strage di Piazza <coughs> Fontana per i movimenti significò subito la strage di Stato quindi questa è stata una delle eh, reazioni immediate agli eh, arresti e degli anarchici probabilmente è stato questo anche uno degli elementi inattesi perché gli anarchici erano all'interno di questo movimento considerato come l'ala eh, più radicale, diversa che invece venne abbracciata non solo da Dario Faux eh, ma anche in un momento in cui ancora le divisioni fra i gruppi all'interno eh, del movimento studentesco e del movimento operaio non si erano sviluppate diventò un, una, eh, una lotta di tutti nel tempo nel tempo perché pensa che quando c'è stato il funerale di mio padre il movimento studentesco indisse un'assemblea perché non si, parte, non, non si partecipasse al funerale eh, quindi la coscienza sì, sì, ci ha messo un po' Eh, però eh, anche, anche riflettendo sulla eh, reazione da parte della stampa si vedeva già da allora che si realizzavano delle divisioni Camilla Cederna non era una giornalista della eh, controinformazione mh, e non era neanche il soccorso rosso eh, però eh, la strage di, di Piazza Fontana fu da un, da un certo punto di vista una forzatura anche da parte eh, di una componente all'interno eh, dello Stato però una componente considerevole, potente e, e, e allora infatti insieme alla stagia di Stato li annotavo mentre parlava Claudia eh, e alla strategia dell'attenzione che Cristiana ha menzionato eh, emersero anche una serie di definizioni di quegli anni come eh, le, le, le trave nere la politica degli opposti estremismi quindi erano anni sicuramente eh, di fortissimo conflitto sociale così via. e erano eh, la strage di Piazza Fontana un evento in, da molti punti di vista inatteso che infatti eh, portò eh, alla ehm, impressione di essere stati traditi anche che, che si fosse all'improvviso usciti dalle condizioni di democrazia però faceva parte di una storia che era una storia coerente con quella che sarà eh, Piazza Fontana cioè appunto tutta la eh, storia del secondo dopoguerra e fino al 1963 in Italia eh, è una storia Cristiano: tu dicevi da alcune parti c'è una guerra calda da altre parti c'è una, una guerra fredda in Italia era a, a, a volte anche molto calda nel senso che eh, tanti degli eventi che si ricordano di eh, azioni di lotta che c'erano sono state anche in passato eh, erano azioni di repressione sanguinosa con intervento da parte di ehm, parti dello Stato anche, consi eh, anche eh, consistenti Cioè erano eh, non solo Portella della Ginestra eh, nel 1947 ma anche eh, i morti di Reggio Emilia nel 60. E non erano i gruppi radicali, erano i sindacati, erano il, il movimento dei lavoratori. In Italia, eh, fino ad arrivare alla strage di Piazza Fontana, eh, ci sono più di 100 morti in piazza, e molti di questi morti eh, sono eh, giovani, e la maggior parte di questi morti sono lavoratori. Non, non, e il periodo del eh, poi continueranno con i morti anche degli studenti e così via dal 66 eh, con la morte di rossi per mano fascista tanti altri morti per mano eh, ora dei fascisti ora della polizia quindi diciamo a, eh, la strage di piazza fontana segue, ha una continuità nel tempo con quello che era successo nel secondo dopoguerra con eh, forti interventi degli americani, forti interventi del partito di governo, della democrazia cristiana ed era una situazione di eh, repressione sia nelle piazze che attraverso eh, migliaia di licenziamenti di sindacalisti e così via e che, controllo telefonico, eh, mi ricordo che in quel periodo eh, chiunque avesse qualcosa a che fare con un movimento anche quando era un, un quindicenne sentiva clic clic nel telefono e immaginava il controllo del, della polizia quindi era una situazione eh, eh, di um, semidemocrazia non di democrazia ben definita e di guerra civile tiepida in, in, in molti momenti però c'era stato quello che dicevi Cristiano, cioè un momento di cambiamento che era stato nel 63 con eh, i governi di centro-sinistra che fecero riforme molto tiepide, infatti alcune delle riforme eh, che, eh, più significative che hai citato furono più negli anni 70 sull'ondata delle forti pressioni eh, da parte dei movimenti sia studentesco che movimenti dei lavoratori però erano eh, stato già un momento di passaggio che da un lato riduce la pressione nelle piazze fino al 68-69, no. però dall'altro anche porta a una forte reazione da parte di chi all'interno dello Stato stesso non voleva neanche quella, um, quegli elementi di eh, tiepida apertura. E infatti un'altra delle um, eh, come dire, parole d'ordine di quel periodo eh, fu quella della strategia degli opposti estremismi che era un, collegata a un intervento orientato a uh, utilizzare la destra per reprimere eh, anche e soprattutto a sinistra c'era non solo la violenza è visibile, la repressione è visibile, ma c'era anche un eh, insieme di azioni nascoste. Portella della Ginestra eh, era eh, Criminalità Organizzata e Stato che eh, intervengono eh, contro una manifestazione contadina in Sicilia. Il, eh, eh, questo continua perché nomi come Gladio. Uh, uh, altri momenti più. Uh, fanno tutti parte di una storia che non è conclusa quindi quando uh, Cristiano chiedeva sul è finita non penso che si possa dire che quella strategia è conclusa perché non ci sono state tutte le azioni di Um, processi aperti a quel passato eh, e sostituzione dei responsabili con nuove forze eh, la polizia certamente è cambiata però al contempo eh, rispetto al passato quando i dirigenti eh, nazisti e fascisti restavano al potere ora restano visibili eh, dirigenti responsabili di altre azioni di violenza. quindi ehm, prima eh, di, della strage di Piazza Fontana ci sono eh, altre azioni di violenza si pone in continuità dopo la strage di Piazza Fontana ci sono anche le strage di cui si è eh, detto c'è cioè, eh, la strage di Brescia, di Piazza della Loggia eh, c'è eh, la strage dell'Italicus e poi c'è la strage di Bologna quindi è una storia che continua, una storia che vede eh, una resistenza molto forte perché anche in termini eh, di eh, smontare eh, quel disegno eh, si fa molto e si fa molto attraverso un intervento eh, da parte di movimenti sociali complessi. Penso che allora anche un elemento importante era che eh, nella... Eh, controinformazione nella eh dire, eh, eh, resistenza rispetto alla politica delle stragi c'era ancora una sinistra istituzionale che adesso non c'è più eh, che eh, in, eh, in diverso modo, con alcune <coughs> rigidezze e così via però eh, partecipò anche eh, a eh, azioni di controinformazione, di resistenza e via di alleanze. Eh, quindi non, non direi che è finita nel senso che eh, quella strategia eh, di ehm, intreccio tra eh, azione dei eh, fascisti più aperta e azione dello Stato è superata, eh, sono cambiate le forme, però fino a che non eh, si eh, sviluppa una mh, riflessione anche istituzionale sul passato fino a che non ci sono processi di trasformazione profonda non credo che si può dire che è una parte di storia che si è conclusa ma le bombe cosa hanno sostituito? perché è evidente che la storia non è finita ma che non si muore più per la strada no? anche se comunque i poteri da tutelare sono sempre gli stessi No, in parte quello che è stato sostitui, eh, sostituito è un eh, sdoganamento della destra radicale eh, che c'è stato in diversi momenti, dallo sdoganamento eh, del movimento sociale, di alleanza nazionale, eh, alla lega al governo che per la prima volta va al governo eh, insieme al centro-sinistra, il sostegno al centro-sinistra poi eh, eh, insieme al centro-destra e poi insieme al 5 Stelle, è un processo di eh, istituzionalizzazione della destra. Quindi quei personaggi di cui si diceva con eh, un passato violento sono adesso all'interno delle istituzioni molto spesso, sono all'interno delle amministrazioni comunali, sono eh, eh, al, eh, all'interno della polizia, della magistratura e così via poi ne parlerà Lorenzo, però non è tanto che non vediamo morti per le strade, cioè morti per le, abbiamo visto morti per le strade eh, a Genova, abbiamo visto morti nelle carceri o durante i fermi eh, anche più di recente. Abbiamo visto adesso anche non solo in Italia il fatto che quando si ripresentano conflitti, come in questo momento, a 50 anni dal... Eh, ad un caldo si ripresentano forti conflitti non solo in Libano e in Cile ma anche in Europa eh, le forme di um, limitazione eh, e repressione dei conflitti eh, si ripropongono eh, in parte in, in modo diverso in parte quello che, os che, che osserviamo è che per esempio eh, dal dal, 2000, dal terrorismo, momenti dello sviluppo eh, del terrorismo eh, di, eh, negli Stati Uniti e così via c'è stato anche un forte uso della minaccia terroristica per sviluppare sistemi di controllo molto diffuso e questi sono stati sistemi eh, di controllo istituzionalizzati anche in molti paesi democratici, per esempio in Inghilterra c'è questo eh, um, sistema istituzionale prevent eh, che al momento viene utilizzato anche rispetto alle azioni di protesta e ai gruppi ambientalisti, eh, che è una forma di eh, controllo molto radicale ut ehm, fatto utilizzando anche eh, la burocrazia pubblica. Quindi è un sistema di controllo che Capillare, però è anche una repressione molto visibile. Per esempio c'è un forte uso eh, delle multe, eh, per, eh, che abbiamo visto anche qui vicino, eh, per eh, colpire chi eh, partecipa ad azioni di protesta. I decreti di sicurezza di Salvini sono anche ancora lì, a eh, molti mesi di distanza da quando il governo. Eh, di destra insieme a 5 Stelle è stato sostituito da un governo di centro insieme a 5 Stelle però i decreti di sicurezza significano che possiamo eh, reprimere i movimenti attraverso eh, delle forme legali che non c'erano eh, neanche nel 69 o okay? che a poco a poco dal 69 in poco in, in poi erano caduti in disuso. penso ad esempio alle zone rosse che l'anno scorso il prefetto Lega con il sindaco Nardella hanno, hanno introdotto a Firenze delle aree della città in cui si pensa che possa recarsi qualcuno con il pensiero di commettere un reato e quindi le chiudiamo preventivamente ed è una cosa poi è stata bocciata evidentemente subito dalla Magistratura amministrativa in prima, prima sì. battuta, ma è tremenda come questa tendenza possa, possa bloccare tutto quel bellissimo movimento della società civile che negli ultimi 50 anni ci ha difeso perché qui c'è una, una repressione eh, violentissima. Tu accennavi alle multe di 4.000 euro a Prato perché delle persone, degli operai, a causa del decreto sicurezza dopo 7 mesi che non guadagnavano. Il proprio stipendio hanno osato bloccare una strada, quindi siamo davvero in una condizione pessima. Lorenzo prima passo il nome di Camilla Cederna, e i giornalisti democratici, la, la strage Casa Fontana fa nascere anche quasi ufficialmente, diciamo così, la controinformazione in Italia, anche e soprattutto per mezzo di un libro che si chiama La Strage di Stato di autori vari, di autori anonimi che poi diventeranno pubblici solo recentemente, eh, che fu una vera e propria controinchiesta eh, che poneva dubbi, che contribuì tantissimo a smontare la pista anarchica nel dibattito pubblico e che fu un successo editoriale perché c'era una vendita militante oltre che nelle librerie, eccetera. Poi appunto i giornalisti democratici che nel mainstream eh, si interrogano, si domandano ma che sta succedendo, eh, è possibile che i giornali dove lavoriamo si comportino così nei confronti di quello che succede in Italia. Tu sei un giornalista del mainstream, da pure la nazione, è Carlino, il resto del Carlino, questo gruppo qua, che era presente al Parco dei Principi. Quindi insomma, c'è chissà se c'è una continuità anche qui, no? Chissà, non possiamo dirlo certo noi. Però sei stato anche eh, una delle vittime di questo sistema di repressione, perché tutti sappiamo che a Genova. E ti sei ritrovato eh, sotto i manganelli della polizia mentre eri in un sacco appena a dormire all'improvviso. E che il giorno dopo ti sei svegliato nel letto di un ospedale in stato di fermo o di arresto? No? Non mi ricordo esattamente. Arrestato per, in fragranza di, di reato per aver commesso. Ora ci cosa. Io vorrei che tu collegassi queste, queste tue due storie parallele, perché poi tu. Negli ultimi anni si è diventato uno eh, dei fari anche della controinformazione, della contronarrazione rispetto a quella mainstream e quindi come alla fine eh, un giornalista può adempiere al proprio dovere, diciamo così, si, si parla di istituzioni anche stasera, senza cedere nulla a quello che i giornalisti cedono oggi, alla carriera, all'indulgenza all verso i poteri, alla rinuncia a fare domande scomode... Sì, mi, mi porti su un terreno molto difficile anche se eh, mi ci confronto tutti i giorni. È un ragionamento complicato, diciamo che c'è intanto una curiosa eh, coincidenza, che però è molto significativa, che tu stessa hai fatto notare. Intanto hai parlato di controinformazione, che se ci fosse informazione non dovrebbe esserci bisogno di una controinformazione. In realtà la controinformazione segnala una carenza di informazione, un'informazione non adeguata, quindi questo è già eh, indicativo dello Stato delle cose, ma la, la coincidenza che noto è che questo lavoro che fu fatto con questo libro, la strage di Stato, che era poi realizzato da giornalisti professionisti, per lo più anche appartenenti alle maggiori testate italiane, quella della sera, del giorno, eccetera, fu un lavoro che appunto fu fatto al di fuori di questa testate. Questo che, che spicca, che salta fuori, perché, perché non hanno scritto quelle stesse cose che sapevano, quei dubbi che emergevano fin da subito, non li hanno scritti eh, sui rispettivi giornali, perché evidentemente non ce n'erano le condizioni. E qualcosa di simile è avvenuto anche eh, passando, facendo un salto mh, così, eh, mortale fino al 2001, mortale in senso proprio perché eh, il caso di Carlo Giuliani eh, avviene nell'estate del 2001, 24 anni dopo il precedente, che era stato quello di Giorgiano Masi, a Roma, di una persona, di un cittadino, durante una manifestazione, ucciso da un esponente delle forze dell'ordine, per quanto entrambi i casi siano sfuggiti a un'analisi anche giudiziaria, un po' come, come il caso di Giuseppe Pinelli e quindi non c'è una versione nemmeno ufficiale, eh, c'è un... una mezza versione eh, sulla quale tra l'altro ci sono molti dubbi sul caso di, eh, di Carlo Giuliani. Ecco, facendo un salto succede qualcosa di simile, per cui l'informazione buona, la migliore, quella che viene fuori eh, a Genova e negli anni successivi per lo più avviene in forme alternative, diciamo che non al lo spazio canonico che sarebbe quello della testata alla quale appartieni nella quale dovresti poter eh, raccontare quello che quella prima nostri... in realtà i giornalisti che si sono occupati io stesso di questa vicenda raccontando quello che è accaduto e, e facendo le domande che, che, che vanno fatte in casi del genere questo lavoro lo fanno fuori dalle rispettive testate questo ci racconta in realtà scopriamo l'acqua calda nel senso che perlomeno eh, nel nostro paese la tradizione della nostra eh, Stampa, c'è scritto nei libri di storia del giornalismo. Non sto svelando un segreto: è una storia non di contrapposizione al potere come nel mondo anglosassone, che è diciamo, il mondo nel quale è nato il giornalismo indipendente, il giornalismo democratico. Di contrapposizione al potere, di tutela dei diritti e quindi dalla parte dei cittadini contro gli abusi di potere. La nascita e la storia del giornalismo italiano è un'altra: di eh, filiazione e di vicinanza con il potere. E questo lo si vede. Sempre. Eh, ci sono dei varchi che si aprono, la Camilla Cederna, giornalista di costume, tra l'altro, non c'entrava niente con la politica, con le inchieste, con la magistratura, è una cittadina giornalista che scopre, è scioccata da quello che vede e, e trova il modo di raccontarlo. Eh, e ci sono anche altri spazi che si aprono nella vicenda Genova in cui anche nel mainstream si racconta eh, il vero quando è molto scomodo, le fotografie. Di, della gente che prende a calci il ragazzino eh, detenuto in piazza, Repubblica Il Corriere della Sera, no? per dire, ci sono questi momenti in cui eh, degli spazi si aprono, nel caso di Genova credo che dipenda in larga parte dal fatto che è stato un caso documentatissimo per ragioni prevalentemente tecnologiche, perché cominciavano ad esserci eh, macchine fotografiche a buon mercato, video soprattutto eh, diffusi tra i partecipanti, in cui ci sono immagini di tutto e questo alla fine non si può non notare, per cui alla fine arriva anche in televisione, arriva anche sui giornali, questo giornalismo di cittadinanza, direi così. E però nella realtà gli spazi mh, non ci sono sostanzialmente su questi temi, viviamo in un paese nel quale è sostanzialmente impossibile parlare di abuso di potere, discutere su come si comporta la polizia, mh, avere eh, una Attitudine da parte delle forze dell'ordine a riconoscere in pubblico i propri errori, a parlarne, a discuterne, a dire e a pretendere di, di sapere le istituzioni per prime che cosa accade nelle caserme, che cosa accade nelle carceri. Lo abbiamo visto continuativamente. Eh, in quella stanza il commissario Calabresi continuiamo a non sapere che cosa è successo, ma soprattutto le istituzioni non l'hanno mai voluto sapere, non, si è mai fatto, non ha mai fatto qualcosa per saperlo voluta all'impegno delle famiglie da allora fino ad oggi succede sempre così tuttora eh, è impossibile eh, avere la collaborazione delle istituzioni quando c'è un caso di abuso di potere fino addirittura all'uccisione delle persone l'abbiamo visto a Firenze per caso Magherini l'inchiesta sostanzialmente la fa la famiglia perché per ragioni misteriose eh, sostanzialmente chi è che è andato a bussare alle porte a cercare i testimoni, chi è che è andato a chiedere come mai questa telecamera? Dov'è il filmato di questa telecamera che riprende la scena sulla, in, in, in, in San Frediano? Ecco, mi veniva la parola: fa la famiglia, lo fanno i fratelli, lo fanno i nemici. Allora, questo è il filo di continuità che io vedo che riguarda sia il, eh, la vita interna alle istituzioni, cioè un rifiuto della ricerca della verità. Eh, la sentenza Diaz, che è il caso più clamoroso nella storia giudiziaria italiana, secondo me, cioè. Clamorosa nel senso che si è arrivati incredibilmente a condannare degli altissimi dirigenti di polizia e che però è arrivato eh, alla Corte Europea per i diritti umani comunque perché è una giustizia parziale, insufficiente, troppo lieve anche per i condannati e che esclude alcuni che dovevano essere chiamati in giudizio ma non sono stati chiamati in giudizio. Quindi l'Italia viene condannata ugualmente, nonostante la sentenza di condanna per 25 funzionari nel caso Diaz, in questa sentenza c'è scritto a carico dell'Italia che eh, la cosa che appunto, ha portato alla condanna dell'Italia è non solo che è stato un caso di tortura, ma che i vertici di polizia hanno ostacolato impunemente il lavoro della magistratura. Ostacolato, che è già una cosa gravissima, ostacolare il lavoro della magistratura da parte del vertice della polizia, non solo ostacolato, ma anche impunemente. Una volta che si è saputo che l'hanno ostacolato, non si fa niente per eh, punirti e penalizzarti per il fatto che hai ostacolato addirittura il lavoro della magistratura. Questo è un filo di continuità che c'è all'interno delle istituzioni. L'altro, eh, dentro i media, diciamo quelli ufficiali, quelli che peraltro sono quelli che portano l'informazione maggiore nelle famiglie e alle persone, purtroppo su questo tema tendono ad avere lo stesso atteggiamento di sempre. L'argomento è tabù la verità ufficiale è la prima che viene presa per buona ed è quella che si diffonde eh, così con grandissima superficialità perché in tutti questi casi che abbiamo avuto negli anni la versione ufficiale anche quando era abbastanza poco credibile è sempre quella che viene rappresentata per prima ma soprattutto quello che noto con una certa amarezza è che tutti gli spazi che si sono aperti e se ne sono aperti soprattutto nel caso della vicenda di Genova, per la documentazione che è stato possibile portare sul caso di Diasa, sul caso di Bolzanelli, ci sono testimonianze, c'è cioè una ricostruzione storica precisissima. Poi quello che ti ritrovi, nonostante i successi giudiziari, è, è, e ci li ho in mente, purtroppo non me li sono portati qui, lo devo fare, il, i commenti che vengono fatti quando le sentenze arrivano a un giudizio inatteso, è accaduto nel caso Diaz con la condanna definitiva di questi 25 altissimi dirigenti se andate la domanda che tu mi facevi aveva a che fare con i media no? eh, a, a leggervi gli articoli e i commenti successivi al giorno della sentenza definitiva del caso di Az, Cassazione dei, dei tre principali militari italiani, italiani sono sostanzialmente identici in cui si raccolta questo esito che evidentemente era imprevisto, si pensava che alla fine in Cassazione non avrebbero usato condannare e togliere di fatto il posto di lavoro al capo dell'anticrimine al capo del servizio segreto civile al massimo dirigente delle lingue italiane perché fino a quel momento erano in servizio il giorno dopo non sono entrati in ufficio perché hanno subito la condanna definitiva e ha scattato la sospensione il commento di questi principali giornali oltre a riportare improvvisamente una versione diversa dei fatti che gli stessi imputati non avevano rappresentato in processo perché non si erano presentati a testimoniare, a, a, a rispondere alle domande del magistrato e sostanzialmente il commento è forse può darsi che la sentenza sia giusta ma non è saggia. Cioè i magistrati hanno applicato la legge però era meglio se non l'avessero fatto. Questo è il bilancio che ne trae il sistema dell'informazione. Tu capisci che questo è il modo di pensare, di ragionare, di stare al mondo, di, di, di concepire la funzione giornalistica che è opposto rispetto alla tradizione del giornalismo anglosassone, che ovviamente non, non arriva a, a concepire la possibilità di un giudizio del genere per la semplice ragione che non si immedesima in nessun momento nel funzionario di polizia che improvvisamente perde il posto di lavoro o, o il presunto danno che lo Stato riceverebbe dal fatto che la polizia i vertici di polizia di quel momento vengono ricatturati. quindi io vedo questo tema eh, su questi argomenti dei fili di continuità che sono veramente preoccupanti perché hanno a che fare con una logica di un paese democratico che non è mai riuscito a liberarsi veramente da una tradizione precedente, anzi i fili di continuità, nonostante ovviamente gli attuali dirigenti siano di formazione democratica, non hanno che sape, simpatie neofasciste per dire né gli attuali dirigenti di polizia nemmeno quelli precedenti, nemmeno il gruppo di gennaio sostanzialmente, tutt'altro sono una tradizione democratica e tuttavia c'è la forza eh, di una tradizione evidentemente più solida di non disponibilità a rendere conto dei propri comportamenti. Questo è quello che oggi succede con il risultato che ogni volta che si ripetono casi di questo tipo di abuso di potere, di violenza, di repressione eccessiva, c'è la impossibilità avere una collaborazione all'interno delle istituzioni i cittadini devono fare per conto proprio le famiglie bisogna che si impegnino per ottenere dei, dei risultati io su questo vedo però una grandissima eh, incognita non, non mi tranquillizza, non mi consola il fatto che le famiglie possono, riescono alle volte a fare delle cose perché è vero, noi possiamo ricostruire anche una storia diversa d'Italia e la vicenda Pinelli, come si diceva all'inizio non hanno vinto, non sono riusciti a imporre la loro ricostruzione perché nessuno in Italia crede che eh, Giuseppe Pinelli si sia buttato dalla finestra e tutti sono convinti che la responsabilità sia ovviamente di chi gestiva la questura e così sul caso Genova, Carlo Giuliani, eh, anche qui vedo una affinità incredibile si inventano delle soluzioni quando serve evidentemente e qui c'è una responsabilità anche della magistratura Però, eh, lì c'è la sentenza... E questa figura anche da un punto di vista della medicina improbabile il malore attivo vi ricordo che secondo la, neanche i processi ma secondo l'istruttoria e la chiusura da parte del GIP dell'inchiesta sull'uccisione di Carlo Giuliani la tesi che è stata accettata dal GIP è che eh, il, un carabiniere in quel caso il carabiniere Placanica ma ci sono dubbi anche che sia stato veramente lui avrebbe sparato in condizioni di legittima difesa per la minaccia dell'estintore e di uso legittimo delle armi sparando in alto il colpo di pistola come si deve fare in questi casi di fronte a una persona disarmata non è che si può sparare all'altezza d'uomo la regola stabilisce che si spara in alto e Carlo Giuliani sarebbe stato ucciso e raggiunto dalla pallotta dall'occhio perché un sasso avrebbe intercettato la, uh, la traiettoria della Pallotto la spada verso l'alto, verrebbe piegata verso il basso e sfortunatamente l'avrebbe colpito per Giuliano. Una ricostruzione, alla quale è anche possibile credere, è veramente faticoso accettare, anche di fronte, peraltro, alle immagini che si vedono con la pistola militare. Quindi, siamo dentro questo, eh, questo scenario nel quale si riesce a ottenere come dire, una storia sociale diversa da quella ufficiale. Sul caso Genova io sono convinto che nonostante tutto, nonostante le, i cedimenti della stampa, nonostante le posizioni ufficiali mantenute nel tempo non solo dalle forze di polizia ma anche da tutto il mondo politico, nel nostro lavoro di ricerca di verità e giustizia siamo stati abbandonati. No? C'è stato anche lì un momento nel quale si è detto che c'era stata una notte cilena, però subito dopo ce ne siamo dimenticati, la notte cilena è stata abbandonata come prospettiva di chiarimento e di ricerca di verità e chi eh, si è battuta su questa fronte non ha avuto il minimo appoggio istituzionale, anzi abbiamo avuto eh, l'umiliazione, io no, l'ho vissuta così, di collaborare a un programma di governo nel quale si inserivano delle richieste, la legge sulla tortura, il, la commissione parlamentare d'inchiesta eh, sul caso di Genova e poi in quella stessa legislatura... Eh, diciamo, le forze politiche che avevano sostenuto quel programma arrivati al dunque non votano la loro proposta di istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta. Quindi questa è il, la condizione nella quale si vive nel nostro Paese, per cui è possibile ottenere dei risultati attraverso la società civile, attraverso l'impegno delle famiglie. Ma tutto questo eh, ho imparato a ragionarci in questi ultimi anni in realtà si presta a una grandissima manipolazione, la rischia di, essere, di portarci su strade sbagliate e mi sono riletto, vi leggo questi passaggi perché secondo me non, non possiamo non tenerne conto perché già Dario Fo, nella morte accidentale di un anarchico, fa un ragionamento su questo cioè sul, sul fatto che c'è la possibilità di parlarne, c'è la possibilità di creare scandalo anzi c'è l'esigenza di creare scandalo nel dialogo che c'è con alcuni personaggi, però non è importante eh, specificare chi sono, a un certo punto c'è un personaggio che dice eh, all'interlocutore, certo lei è una giornalista che gli fa la domanda eh, se c'era il depistaggio sugli anarchici, e gli chiedono ma perché non, si, non avete indagato da subito sulla destra, potevate farlo sui fascisti. Questo con tono scherzoso, come a prendere in giro. Come ragionare per assurdo lo segue, certo? Lei, è una giornalista, in uno scandalo del genere ci sguazzerebbe a meraviglia, avrebbe solo un po' di disagio nello scoprire che quel massacro di innocenti alla banca era servito unicamente per affossare le lotte dell'autunno caldo, tutto un ragionamento per assurdo, eh, creare la tensione adatta a far sì che i cittadini disgustati, indignati da tanta criminalità sovversiva, fossero loro stessi a chiedere l'avvento dello Stato forte, quindi. Sono i cittadini a quel punto che lo richiedono. E, e poi, ancora, discutono di questo. Ma certo, sarebbe più che sufficiente. Il popolo chiede una giustizia vera e noi, invece, facciamo che si accontenti di, un, di una giustizia un po' meno ingiusta. I lavoratori gridano: basta con la vergogna dello sfruttamento bestiale e noi procureremo che diventi un po' meno bestiale. E ci preoccuperemo soprattutto che non se ne vergognino più, ma che rimangano sempre sfruttati. E Infine, a proposito del, dell'interesse comune, comunque ad avere una qualche forma di scandalo, vede, dice questo personaggio, il matto, quello che dice la verità, vede, al cittadino medio non interessa che le, che le porcherie scompaiano, no, a lui basta che vengano denunciati, scoppi lo scandalo e che se ne possa parlare. Per lui quella è la vera libertà e il migliore dei mondi, alleluia vorrei solo concludere eh, perché dico questo sull'uso sull dello scandalo sulla manipolazione che può venire anche di fronte ai successi che otteniamo. perché eh, il vero obiettivo che si ha quando si ricerca verità e giustizia sostanzialmente oltre a avere un riconoscimento di quello che è stato ha un senso in quanto si proietta nel futuro in quanto l'aspirazione è che non accada mai più niente del genere no? l'aspirazione che abbiamo avuto anche nel 2001 quando ci siamo impegnati nei processi e ci siamo accorti negli anni a venire che invece tante cose risuccedono, che dentro le caserme continuano a succedere delle cose, i fermi che ci sono stati, che hanno portato alla morte di persone, sono avvenuti tutti allo stesso modo e ogni volta non si è riusciti a, a discutere del perché avvengono queste cose. Il caso Cucchi è una replica del caso Diaz sotto certi aspetti, con la falsificazione sistematica di tutti gli atti, con i depistaggi che scattano la sera stessa, in cui avviene il fatto e non è stato possibile affrontare nemmeno oggi questo argomento perché nonostante nel caso Cucchi eh, sia venuta fuori alla fine una verità, è stato imbastito un nuovo processo i falsi sono stati messi a secondo eh, quello che alla fine ci rimane però è che non cambia niente che addirittura le sentenze di condanna vengono vissute come sen ehm, sentenze di impunità come conferme di impunità perché se c'è una sentenza di condanna, penso il caso Diaz, e i responsabili eh, di questo fatto non vengono, come richiede una sentenza della Corte Europea, licenziati dal corpo di polizia, e che vengono anzi mantenuti, reintegrati, addirittura eh, collocati in posizione di comando, è successo, il dottor Caldarozzi l'attuale vice direttore della, Diaz, della, della DIA, che è responsabile, evidentemente questa, queste tre parole sono fatali nella sua esistenza, ed è responsabile, è stato condannato nel processo Diaz che è un caso di tortura. Ecco se questo è il tipo di risposta che ci arriva eh, dalle istituzioni con questa indisponibilità ad accettare addirittura delle sentenze della magistratura, noi capiamo che siamo in una situazione in cui parlare di democrazia è complicato. Noi dobbiamo metterci un sacco di aggettivi attorno a questa democrazia, l'unica sfida reale che possiamo eh, pensare eh, di cogliere è quella di di rifiutare sostanzialmente questo meccanismo per cui ti permettono di fare la tua battaglia, di dire la tua verità, purché non incida minimamente sui meccanismi di potere. Questo è il monito, chiamiamolo così, di, di resistere e continuare a essere attivi perché qui non c'è dato niente di scontato in questa democrazia. E quando tu hai detto non cambia nulla, ho ripensato a Bruno Vespa che stasera parlerà di nuovo a milioni di persone per raccontare la narrazione dominante di, di questo potere. È un quarto allotto, avete domande, e non interventi rapide da fare ai nostri ospiti? Qualcuno? Sei tu? visto che so che se non sbaglio appunto lei ha studiato i movimenti sociali poi anche nel corso degli anni 80 e come cerca di cambiare la risposta delle forze dell'ordine, io ora abbiamo parlato di continuità, a me interessa capire c'è stata una continuità o è tra anni 80 e 90 che c'è un ritorno indietro, se, se si sanno già informazioni, se gli studi già hanno detto qualcosa su questa cosa, perché vabbè a fine anni 70 c'è tutta la legislazione d'emergenza, però poi c'è l'uscita dall'emergenza negli anni 80 io vorrei capire se non è se non dobbiamo collocare più tardi invece è il momento di un ritorno indietro. C'ha altre domande? Grazie. Poi rispondiamo. È eh, velocissima. Volevo fare una domanda a Claudia. Ehm mi scuso forse ha detto qualcosa prima che io arrivassi non sono riuscita ad arrivare in tempo eh, ma la domanda è questa eh, che cosa resta eh, in una bambina così piccola eh, che cosa resta dentro eh, di un padre che se ne va quando lei è così tanto piccola perché penso io il mio l'ho perso avevo 30 anni ho avuto bene o male una vita insieme. E, ecco, mi domando, restano più che altro emozioni, sensazioni? Eh, mi scuso di entrare così nel, eh, diciamo nel, nel privato dei sentimenti, però ecco, la mia domanda è questa: che cosa resta soprattutto? Grazie. Eh, quel Provo? Sì. è una domanda molto giusta e io penso che sia sempre un insieme di continuità e discontinuità sicuramente è cambiato tanto rispetto agli anni 60 anche a livello internazionale adesso non ne abbiamo parlato però in quel periodo nel 67 c'era stato il golpe dei colonnelli in Grecia eh, nel 73 ci sarà eh, il golf eh, di Pinochet eh, in Cile quindi era un periodo in cui ehm, anche io me lo ricordo come esperienza personale c'era la percezione eh, che si potesse uscire violentemente anche da quelle forme di democrazia imperfetta che c'erano eh, questa non è la situazione attuale, non ci si aspetta che ci sia un uh, um, colpo di stato uh, in Italia, uh, il, questo è anche collegato alle trasformazioni che ci sono state uh, nel tempo anche nel controllo della protesta per esempio, che molti di noi che l'abbiamo studiata pensavamo si stesse orientando verso una direzione di sempre maggiore democraticità. C'era una discontinuità del personale di cui parlava Lorenzo, non c'erano per ragioni eh, biografiche più eh, i vecchi fascisti, eh, però quello che si può rileggere adesso sono anche le imperfezioni di quelle trasformazioni. Cioè, le trasformazioni degli anni 80 avvengono in parte perché ci sono dei processi anche all'interno della polizia, col sindacato di polizia, le richieste di maggiore democratizzazione, un processo che sicuramente ha portato ad alcune trasformazioni nei vertici e nella base, però un processo che è stato molto parziale perché eh, anche l'introduzione eh, del sindacato è stata deviata, gli stessi poliziotti democratici che avevano eh, fatto battaglie per ehm, una polizia più eh, democratica sono rimasti eh, delusi, ma eh, anche quello che è emerso è stato il fatto che quando riemerge un conflitto, gli anni 80 erano anni più ehm, di eh, consenso e di pace sociale, quando riemerge un, confl un conflitto forte, ritornano anche delle eh, esperienze del passato che non sono state superate attraverso dei processi di trasformazione reale eh, e di riconoscimento reale di quali erano i problemi. Credo che in, in, in questa storia quello che ha contato anche è che in Italia c'è stata contemporaneamente da un lato una situazione eh, di democrazia sotto controllo dall'esterno perché era mh, contemporaneamente una democrazia giovane dopo un regime fascista molto lungo e eh, una mh, presenza del più grande partito comunista in Europa eh, questo più grande partito comunista in Europa ha avuto in, questi, in queste fasi una capacità anche in parte di controinformazione, eh, il rispetto ai eh, grandi giornali borghesi, io ricordo anche facendo ricerche su Valle Giulia, su tutti i momenti importanti di quel periodo, Paese Sera o L'Unità prendevano posizione eh, di controinformazione diremo. Però quello stesso eh, Partito Comunista non capì mai, secondo me, che eh, era necessario non solo pensare di eh, poter controllare quella polizia eh, prendendo il Ministero degli Interni, che poi lo prese in parte con Napolitano, però non, cambi non cambiò niente perché non c'era invece l'idea eh, da parte dell'opposizione di dover introdurre dei processi di trasformazione istituzionale reale. Quindi adesso vediamo che si ripresenta da Genova, eh, è stato il momento visibile perché come diceva Lorenzo, a Genova c'è di nuovo una morte per mano della polizia da parte di eh, una persona, eh, un attivista, eh, l'uccisione di un attivista come era successo l'ultima volta nel 77 quindi c'era stato, stato sicuramente un momento di trasformazione però poi c'è un ritorno a eh, forme precedenti eh, con alcune trasformazioni in corso per esempio il fatto che negli strumenti di eh, repressione c'è più eh, uso di informazioni, c'è più uso di controllo del territorio ci sono nuovi strumenti eh, legali, c'è meno violenza visibile ma c'è molta più repressione anche di controllo del comportamento quindi direi ci sono tutte e due le cose e soprattutto ogni nuova ondata di protesta si eh, vede un eh, riaprirsi di forme di eh, repressione che, eh, che, che si erano viste in quegli anni. Qualcosa, cosa è rimasto? Cos è rimasto in noi figlie è, un processo, è stato un processo lungo ehm, di recupero della figura di, di mio padre sia come padre che come figura pubblica perché la, perché la tua vita diventa pubblica se io vedo tutte le foto che ci sono in giro della mia famiglia sono pubbliche le trovi su internet le trovi pubblicate sui libri la tua vita è è sbandierata, diventa qualcosa che quasi non ti appartiene più. E così è, è, è, per, è per mio padre. Quando perdi il padre così giovane e così piccola e con quello che è stato dopo tutta la, la battaglia, sarebbe facile farne un santo, un eroe, cosa che Giuseppe Pinelli non era. Quindi ho recuperato la, la sua figura anche confrontandomi con le persone che l'hanno conosciuto e ho permesso che questa cosa mi facesse anche molto male, diciamo che il mio vaso è andato in Frantumi e che ho dovuto cercare di ricostruirlo e quindi ho parlato con le persone che non so, frequentavano da giovani il, il circolo anarchico, i ponte della Chisofa che mi hanno detto sai io sono arrivato al circolo anarchico pensando che avremmo fatto la rivoluzione e invece ho trovato tuo padre che mi ha dato un libro da leggere perché è la testa che deve cambiare e una rivoluzione violenta avrebbe sostituito un potere con un altro potere e questo a Pino Pinelli non interessava ecco io ho ricostruito la, la parte eh, attiva di militanza di mio padre attraverso i racconti di altri mio padre non è stato solo un militante anarchico era un ferroviera, era un sindacalista oltre a essere impegnato e, e rimanere impegnato per tutta la vita nel movimento esperantista. Quindi era una persona che viveva attivamente il suo tempo, ma era anche una persona che, ehm, che aveva un approccio nei confronti della vita aperta e ottimista, convinta che le cose avrebbero potuto cambiare. E quindi cosa mi è rimasto? Mi è rimasto, ehm, innanzitutto mi è rimasto cioè mi è rimasto sia nei ricordi limitati di una bambina di otto anni ma per quegli otto anni lui c'è stato cioè io mi ricordo mio padre che leggeva a me e mia sorella Topolino facendo tutti i versi, banghi, gaspi, gulp mi ricordo mio padre che disegnava disegnava per noi, mio padre disegnava molto bene o comunque mi sembrava disegnasse molto bene ma io avevo otto anni rispetto a me sicuramente disegnava molto bene, ma disegnava molto. Eh, che mi ha fatto conoscere di André e qui perché ascoltava musica e anche mia madre mi ha detto, certo, e lo continuavamo a sentire perché era qualcosa di nuovo, dovevi ascoltarlo tante volte, dovevi ascoltarlo, non poteva rimanere sottofondo, dovevamo ascoltarlo per capire che cosa, che, quali erano i messaggi che arrivavano. E mi è rimasta questa, questa impressione di questa eh, persona estremamente curiosa, curiosa nei confronti della vita. E quindi mi è rimasta la, la voglia e la volontà, malgrado la tragedia che ci ha investito, di ricordare mio padre per la vita che ha condotto e di ricordarlo anche con il sorriso che ha accompagnato la sua vita. A ricordo, bello. E grazie a tutti per essere intervenuti.